Molto buono, fuori eccezionale. Ho seguito con molta attenzione quello sull'economia e, e la nazione umana universale. È molto interessante il tavolo sull'educazione, la Copeu e la rete internazionale insomma, di educatori non violenti. Sì, molto bello, l'interscambio tra persone di paesi diversi, di culture diverse, di lingue diverse, l'energia e l'affetto. Eh, guarda, è stata una giornata è bellissima. Oggi, questa è stata la giornata di conclusione eh, dove abbiamo fatto un po' le sintesi, abbiamo abbiamo proposto Roma come prossimo posto per, per fare il foro a giugno 2020. Mi è piaciuta la gente, quello di cui si parla, quello che ci unisce. Il tentativo, ci unisce il tentativo. Bellissimo, fantastico! Mi è piaciuto molto cercare i punti di contatto e lasciar stare ciò che ognuno di noi ha diverso ma che non, non apporta nulla di più alla strada che vogliamo percorrere insieme. La fuerza del conjunto. Lo que me gustó fue que esta era una convergencia de muchas personas.